Venditalia 2022 continua, sono tante le persone che incontriamo nel corso dei corridoi, dei lunghissimi corridoi di Venditalia e uno di questi è Carmine Rondinelli, il responsabile estero di Italfood SRL, proprietaria del marchio Dolce Vita. Carmine, è un piacere averti qui davanti alle camere di VendinTV.it. Ciao Fabio, è un piacere grazie di questa opportunità, ciao a tutti. Il piacere è mio perché appunto riuscire a dare voce di tanto in tanto anche a tanti amici che incontriamo fra una visita e l'altra negli stand di Venditalia è cosa gradita. È un momento anche di, di relax per scambiare una chiacchiera e far conoscere qualche volto Nuovo a tutti coloro che ci seguono. Carmine, che cosa fai tu in Ital Food, proprietaria del marchio Dolce Vita? Io mi occupo di creare partnership e collaborazioni eh, all'estero. In questo momento è, è poco tempo che siamo. Uh, diciamo uh, worldwide con il nostro marchio Dolce Vita che è il nostro principale marchio e stiamo riscuotendo un notevole successo e questo, questo ci riempie di orgoglio specialmente in un momento come questo dopo due anni di pandemia specialmente anche in una situazione come stiamo vivendo della guerra dove le materie prime stanno crescendo ulteriormente e quindi eh, non è proprio un momento facile però ci riempie d'orgoglio e ci fa sperare a un grande successo per il futuro di Dolce Vita e Ital Foods Ecco, diciamo mh, che naturalmente eh, il momento non è facilissimo perché anche le materie prime talvolta non sono reperibili o se reperibili fluttuano con i prezzi in modo assolutamente inatteso non potendo poi consentire una nel prezzo. Esattamente, proprio questo è il motivo. Ma grazie alla proprietà eh, dei fratelli Simondi, della famiglia Simondi, eh, che stanno facendo notevoli sforzi per mantenere la, la qualità altissima e questo ripaga: ripaga perché il cliente torna felice da noi, vuole il nostro prodotto, eh, specialmente all'estero dove è molto apprezzato. E vogliamo il nostro vero goal è quello di ottenere lo stesso successo che abbiamo ottenuto in Italia dove siamo ormai consolidati nel mercato dei solubili e nel caffè Il marchio Dolce Vita è quello che avete lanciato da pochissimo sul mercato da cosa è costituito? Che tipologia di linea prodotti? Noi abbiamo cinque diverse linee eh, dove abbiamo quattro dedicate a solubili e tisane e dove riusciamo a incontrare facilmente eh, il gusto di ognuno e le esigenze di ogni eh, cliente. Proprio per questo eh, riusciamo ad avere questo successo enorme, semplicemente anche nel caffè dove offriamo eh, diversi tipi di packaging, sia in sacchetto che in tubi come l'hanespresso, e riusciamo a dare diversi tipi di materiali, quale compostabile, la plastica piuttosto che l'alluminio. Così eh, riusciamo a ottenere questo... questo eh, richiamo da parte del cliente che a oggi eh, sta andando meglio delle nostre aspettative, più rose aspettative. Ecco, e ricordiamo infine che eh, ha iniziato a, a lavorare con voi eh, un, un noto personaggio del, del vending, Alberto Begotti, che ha preso la carica di responsabile vendite per l'Italia pochi mesi or sono pochi mesi ma sta già facendo un grandissimo lavoro e per me lui è sicuramente una figura importante perché io che ho meno esperienza ovviamente di Alberto, Alberto è sicuramente un mio eh, maestro su questo che mi sta insegnando tante cose che io non sapevo visto che lui proprio proviene dai solubili eh, e quindi mi sta, mi sta aiutando parecchio anche all'estero eh, oltre che all'Italia per lui stesso, sta facendo un, un notevole lavoro, si, già, si, si vedono dei risultati enormi e speriamo che nei prossimi anni eh, possa, ampliare e estendere il nostro marchio anche dando mina mano all'estero ecco perché l'estero comunque è molto grande e quindi sicuramente ho bisogno di, del, suo, del suo aiuto ecco. Ecco lo vediamo nelle, negli scorsi secondi attraverso un'immagine di repertorio mh, con un'intervista realizzata proprio nel 2000 18 a Venditalia presso Altro Stand. Carmine, grazie per la collaborazione, è stato davvero un gran piacere incontrarti, fare la tua eh, comparsa su Vending TV, il tuo esordio televisivo. <ride> Ciao Carmine. Grazie mille Fabio, grazie a tutti, spero di incontrarti presto intorno diciamo, in, in Venditalia o nelle altre fiere. Noi parleremo di Ital Food nei prossimi numeri di Vending News, la rivista della distribuzione automatica. Carmine, noi proseguiamo perché abbiamo davvero tante, tantissime novità ancora da mostrare in video attraverso VendingTV.it.